Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna ed oggi vi porto nel mondo dei gestionali e del, dei CRM. Eh, lo faccio insieme a Gabriele Scavizzi. Sales Director Italy a Pimo. Grazie Gabriele per essere con noi. Grazie a te, Gerardo, per l'opportunità di poter portare Apimo oggi qui allo Sgabello. Ci voleva. Assolutamente. Ormai è già un po' che siete in Italia, quindi Assolutamente. è giusto, insomma, che questo passaggio obbligato sullo Sgabello era veramente un Atteso, no, sì, atteso e estremamente con piacere. Bene, bene. Allora, qual è la storia di Apimo e come state impattando nel mercato immobiliare italiano? Apimo nasce nel 2007 da un'esigenza di mercato che oggi possiamo chiamare digitalizzazione, ovvero poter avere uno strumento che possa migliorare, uno strumento tecnologico che possa migliorare l'efficienza e l'efficacia del, del proprio lavoro, in modo tale da poter avere nelle proprie mani uno strumento che aiuta nella quotidianità e in come sta cambiando il, il tempo. Quindi l'environment le, tecnologico, l'ambiente tecnologico aumenta e, e quindi anche a Pimo è a supporto delle aziende. Noi stiamo cambiando soprattutto la metodologia e la modalità di poter lavorare attraverso una, un mercato più internazionale. Infatti a Pimo nel 2010-2011 dove è nato nella, nella, nel sud della Francia, ha cominciato a espandersi nel Belgio, Lussemburgo e in Italia, in Italia è arrivato a metà 2000, 2018 e, ed ha iniziato la sua espansione anche in tutto il mondo, perché appunto essendo digitale ed essendo internazionale con più di 25 lingue al suo interno, non tradotti in maniera automatica ma tradotti con un dataset tecnologico e specifico per il mobiliare, riesce a soddisfare le esigenze di clienti da tutto il mondo, quindi eh, questa è un po' l'innovazione che noi stiamo portando, supportata poi dall'automazione, perché ecco. poi il, il nostro cliente, ovvero l'agente immobiliare, deve poter eh, lavorare su quelle attività che sono a valore aggiunto e, e quelle operazioni che noi reputiamo quotidiane e iterative, lo aiutiamo, a, lo aiutiamo a svolgerle quotidianamente. Ecco, allora io di solito faccio una domanda un po' tutti coloro che si occupano di uh, software per gli agenti immobiliari, okay. soprattutto quelli che hanno a che fare con i dati come voi, a Pimo è più un CRM o più un gestionario? <ride> uh, non riesco a rispondere più uno dell'altro, ma ti posso okay. rispondere entrambi, entrambi okay. entrambi, sì, perché eh, cerchiamo di soddisfare le esigenze di entrambi i nostri clienti, ovvero i gli operatori immobiliari esatto. e i loro clienti, quindi lato CRM attraverso le funzionalità che il nostro cliente può mettere in campo, come la comunicazione tramite Whatsapp, come l'invio di alcune automazioni, anche banalmente il compleanno di alcuni, di alcuni loro clienti. Eh, e lato gestionale quindi eh, il nostro cliente è supportato con le funzionalità e classiche e un po' più innovative che lo aiutano tutti i giorni nella gestione del, del loro lavoro, banalmente poter eh, pubblicare su tutti i portali in maniera quasi immediata e, e avere a disposizione uno strumento appunto per il supporto quotidiano di attività. Possiamo dire quindi che diciamo questa barriera, questo confine invisibile che separava un po' il vecchio gestionale dal moderno CRM in qualche modo, eh, insomma sta sta scomparendo, verso, and andando verso una, eh, diciamo un modello, una, una soluzione, a più soluzione che implementi un po' entrambe, entrambe le cose. A livello di scenario, te lo chiedo ah, dai tuoi lavori. Assolutamente eh, sì, ecco. concordo, noi facciamo ancora oggi, ehm, non dico molta fatica, ma mettiamo molto, molto focus nel far capire proprio quello che hai appena detto al nostro cliente, okay. perché il nostro cliente, alcune volte, come, come ci dice sempre, sono abituato a Fare così, certo, certo. Eh, però noi, insomma, il nostro, il, nostro, il nostro lavoro è proprio quello, cercare di eh, scardinare un po' le abitudini e portarlo appunto nella digitalizzazione, ovvero una riorganizzazione del suo lavoro che mi rendo conto essere comunque una barriera di, se, anche sentimentale e operativa soprattutto certo. e, e noi lo aiutiamo appunto con uh, CRM barra gestionale. Ecco, prima a scendere un po' nel dettaglio. Cosa trova l'agente immobiliare in Apimo rispetto ad altre soluzioni che sono già presenti? sul mercato. Dovrei veramente… La vista <ride> della spesa per, e per, sì, Esatto, no, però mi, mi limito a, ad alcune funzionalità a me molto care, sì. mettiamola così, a me molto care. Eh, la prima è la scalabilità. La scalabilità è un qualcosa che permette oggigiorno di poter avere uno strumento sia per un agente singolo, che ha bisogno di poter fare le operazioni in autonomia, sia fino ad arrivare ai grandi gruppi internazionali che operano su molti paesi. Quindi eh, il nostro gestionale ci permette di poter anche personalizzare tutte quelle attività che l'operatore deve fare sia che è appunto un, un singolo, sia che è un insieme di strutture, come può essere anche un franchising. Um, ha a disposizione un'applicazione nativa che permette di poter lavorare, dico una parolaccia, in smart, ma okay. fondamentalmente in mobilità, ovvero nella routine quotidiana, nel, nella fretta delle trattative e degli appuntamenti e, e, e non perdersi nulla. Uh, può avere un sito web dedicato alla verticalità del settore quindi poter um, non perdersi nulla, avere tutto sincronizzato e, e poter dare un'immagine di sé e verso, il, verso il mercato, molto importante. E può avere degli incroci tra domanda e richiesta eh, molto personalizzati, quindi non rigidi e soprattutto eh, customizzati su quello che è le necessità del loro cliente. Ogni agenzia, ogni, ogni imprenditore, ogni agente è diverso. E questo è quello che permette ad Apimo di essere molto, molto come dire, eh, differente rispetto ad altri. In seconda istanza posso dirti la qualità dei, dei dettagli. I dettagli per me fanno la differenza, perché è vero, molti gestionali fanno, non dico tutte le stesse cose, però molte operazioni sono, sono sì. operazioni fatte nella, nella stessa maniera. Eh, però il modo con cui Apimo riesce a supportare i nostri clienti, banalmente non ab abbiamo l'agenda collegata non con soltanto un calendario ma con ben tre calendari okay. quindi eh, google apple e microsoft quindi un'attenzione a quello che può essere la necessità del nostro cliente è un, una, un, un aspetto molto importante che noi cerchiamo di eh, come dire di vendere ogni, ad ogni ad ogni esigenza quindi certo. di colmare un'esigenza rispetto a rispetto del, del nostro cliente um, in terza istanza e forse l'avrei dovuto citare per primo, quindi ultimo ma non ultimo, ma non ultimo. Eh, il supporto. Il eh, questo supporto, è molto importante, sì. Il supporto per me è molto caro ed è molto caro anche all'azienda. Perché? Perché il processo di digitalizzazione, ovvero la riorganizzazione della propria struttura, è un processo che passa attraverso dei cambiamenti. Il cambiamento, sai, è difficile, è difficile, è difficile. Sì. e noi fin dalla, dal prevendita cerchiamo di aiutare e supportare il cliente per passarlo poi al nostro reparto di formazione continua mensile con dei webinar live, eh, fino ad arrivare a poter essere autonomo con dei video tutorial all'interno del, del programma. Quindi fondamentalmente Apimo cerca di minimizzare gli errori, la perdita di dati, le inefficienze, le mancate opportunità dando uno strumento tecnologico a supporto per far sì che il business insomma, possa crescere. C'è una criticità che riguarda l'utilizzo del gestionare nel, diciamo, nel, nel tourbillon quotidiano spesso l'agente immobiliare ha un gestionale, un CRM, una soluzione di gestione del dato che fa 100 cose ma lo usa al 20-30% perché magari ha difficoltà ad aggiornare l'appuntamento, non c'è mai tempo, certo. spesso queste attività sono delegate magari a un terzo. Ecco, ehm, Vorrei che tu facessi un appello no? eh, indicando quali sono in realtà i vantaggi che derivano da una gestione del dato puntuale. Grazie per la domanda perché è un tema molto, molto attuale, eh, com'è che si dice in inglese data is the new oil, esatto, è, il, è il nuovo esatto, petrolio. Esatto, esatto, eh, è... Il dato, faccio una premessa piccolina, il dato per essere usato deve essere innanzitutto immagazzinato, poi deve essere strutturato, visualizzato e poi usato perché altrimenti se questo processo manca di qualche pezzettino non si riesce a ottenere il risultato di, che si potrebbe ottenere sfruttando bene il dato certo questo è quello che un software molte volte sento dire i software le macchine ci ruberanno, ci ruberanno il lavoro certo. ma in, in realtà questo è quello che un software ti riesce ti può dare ti può dare una costanza nel tempo per far sì che questo dato sia sfruttato fino all'ultimo byte. Ti faccio un esempio. In Apimo puoi um, o in maniera automatica o in maniera manuale iscrivere un cliente per l'invio di un immobile rispetto alle sue esigenze. Certo. È chiaro che se ho 10 immobili, questa operazione e 20 clienti, sì. banalizzo, eh, questa operazione riesco a farla in maniera manuale, sì. ma quando comincia ad aumentare la complessità, comincia ad aumentare il, la frenesia, il tourbillon, certo, come ha detto, certo. della, della, della, della tua giornata lavorativa, eh, l'efficacia viene meno e quindi il dato non ti supporta più nella tua attività. Ecco perché faccio l'appello sì, eh, sì. a, a tutti gli operatori e a tutti eh, gli agenti immobiliari di poter iniziare veramente a pensarla in un'altra maniera, ovvero ho il dato, lo incamero, cerco di capire qual è quel, quel, quel, quel dato che mi serve realmente, in base alla mia clientela, sì. ogni, ogni agente è diverso, e lo sfrutto al meglio. Certo. E questo ci permette di avere poi alla fine un effetto wow. Cosa intendo con l'effetto wow? Intendo che un cliente finale che si vede ricevere quell'immobile dopo otto mesi che tu magari non hai contattato e dice ah, è proprio, proprio l'immobile che stavo cercando. Senza che tu ti mettessi nel, nel, nel poter fare questa operazione è un effetto appunto wow che ti permette anche di fidelizzare il cliente. Sì. E quindi non è soltanto io utilizzo il dato oggi per far sì che effettua una vendita, ma è un'impostazione uh, mentale di lavorare sì. nel tempo e costruire una, veramente una, un patrimonio su cui poter attingere quando poi si ha necessità. Cioè, ci va metodo quindi, sì. ottimo. Allora, ehm, ultima domanda, allora arriviamo al dunque <ride> arriviamo al dunque allora come si entra in contatto con Apimo? allora in, in modo molto semplice su apimo.com e su LinkedIn trovate i miei riferimenti, i riferimenti dei miei colleghi e prendo spunto anche per ringraziare tutto il mio team certo, eh, sia bello, Italia che, certo. che, che in sparso nel mondo perché altrimenti senza di loro oggi insomma Apimo non poteva avere e ovviamente anche soprattutto grazie a te non avrebbe potuto avere l'opportunità di, di essere qui a, a, a parlare e a far capire quanto è importante dotarsi di uno strumento. No, no, grazie a voi, grazie per il vostro lavoro, prezioso. Gabriele, la tua disponibilità è stata eccezionale, eh, preparati perché fra qualche mese no, ti rivolgo di nuovo sullo sgabello per raccontare novità. Con molto piacere, grazie. Grazie a te. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi scrivere a lo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.